Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, come registrare delle macro nei fogli di videoscrittura e come creare delle barre degli strumenti personalizzati con dei nuovi pulsanti. Noi utilizziamo LibreOffice Writer, che è un equivalente gratuita a Microsoft Word ma credo che questo video possa essere interessante un po' per tutti perché l'architettura logica della registrazione di una macro è assolutamente identica in Microsoft Office. Allora apriamo il nostro foglio di videoscrittura eh, Writer. Quello che vogliamo fare è ad esempio simulare una situazione in cui un dipendente di un'azienda deve scrivere delle lettere con un'intestazione di società diverse perché lavora per una controllante che ha società diverse e praticamente che stanno, sono residenti in via diverse, e luoghi diversi. Allora, quello che faremo, creeremo delle intestazioni, creeremo una macro di modo che il dipendente possa premere semplicemente dei pulsanti all'inizio della creazione del documento per inserire automaticamente intestazioni diverse. Allora andiamo subito alla registrazione della macro, menu strumenti, opzione macro, registra macro, vedete che è partita la registrazione anche se noi non stiamo facendo niente e c'è questa piccola barra flottante in cui c'è scritto termine registrazione questo è il pulsante che va premuto quando si finisce la registrazione della macro allora creiamo la nostra intestazione inserisci, menu inserisci, intestazione piedipagina ovviamente l'opzione riga di intestazione, stile predefinito e vediamo che lui ha creato un'intestazione facciamo ad esempio l'allineamento a destra e scriviamo il, il nome di questa azienda fittizia, ad esempio Linux Specialist SPA. E ci scriviamo, spostiamo un pochino la barra flottante di modo che non ci dà fastidio. L'indirizzo ce lo mettiamo via, dei gigli, ad esempio 45. E questa azienda sta a Milano, Italia. Allora vogliamo eh, inserire anche un'immagine, un logo, mettiamo il cursore al centro dell'intestazione, vedete l'intestazione è descritta da, questo, da questa cornice grigia e facciamo inserisci immagine e ci mettiamo ad esempio se andiamo in home ci mettiamo un pinguino bianco trasparente vedete che diciamo nell'intestazione eh, l'immagine non si vede ma dopo vedremo che nell'anteprima di stampa si vede quindi questa è la nostra prima intestazione è il nostro primo indirizzo quindi facciamo termine a registrazione e il foglio di video scrittura ci, ci chiede dove salvarlo e praticamente come chiamarlo e lo chiamiamo indirizzo 1 indirizzo 1. abbiamo qui sarebbe in realtà salva non registra se sono sbagliati cioè safe in questo caso è salva salva la macro abbiamo salvato la prima macro quello che possiamo fare adesso è andare in questo tasto qua, eliminare intestazione, lui ci chiede eh, la, la conferma e ripartire praticamente con la seconda intestazione, poi creeremo i pulsanti. Allora facciamo come prima, strumenti, macro, registra macro, la lasciamo qua, inserisci, intestazione a piedi pagina, riga di intestazione e dopo mantiamo a destra, invece questa, eh, questa, questa nuova azienda si chiamerà open source Scriviamolo bene, expert, questa starà in via dei gladioli, ad esempio 90 e questa qua sta Roma, Italia, scriviamo per bene, mettiamo come sempre il pinguino, lo mettiamo di colore diverso per far vedere, inserisci immagine, abbiamo preparato tre pinguini, lo mettiamo arancione per far vedere che sono intestazioni di aziende diverse, lo mettiamo qua. Ed ecco che abbiamo creato la seconda intestazione collegata alla seconda macro, termina registrazione. Come sempre ci chiede dove metterla, vedete che già abbiamo iniziato a popolare no? Le, la cartella delle macro e questa la chiamiamo indirizzo 2 e facciamo registra che sarebbe salva. Abbiamo salvato la seconda macro con la seconda eh, intestazione, nome diverso, via diverso, il pinguino, il colore diverso. Elimina intestazione e facciamo la terza poi abbiamo fatto è una procedura un po' noiosa ma questa va fatta soltanto all'inizio poi l'utente e eh, l'impiegato sceglierà dei pulsanti qui con scritto indirizzo 1, 2, 3 quindi sarà tutto automatico strumenti macro registra macro scusate se faccio un po' veloce ma se no il video viene un pochino troppo lungo inserisci intestazione piedipagina riga di intestazione stile predefinito qui mettiamo l'allineamento a destra questo si chiamerà invece subuntu per tu azienda sempre spa che sarà via delle rose 23 e questo sarà ad esempio bergamo italia facciamo come sempre un invio a capo andiamo al centro facciamo menu inserisci immagine e inseriamo il terzo pinguino che è quello giallo anche se non si vede niente lo mettiamo qua ci possiamo ritenere soddisfatti la terza intestazione facciamo come sempre termina registrazione vedete che si sta popolando l'indirizzo indirizzo 1 2 e questa sarà la macro chiamata indirizzo 3 regista se noi adesso andiamo a vedere anteprima di stampa vediamo che in realtà vedete l'immagine facciamo uno zoom l'immagine si vede questa sarebbe la nostra intestazione a questo punto noi possiamo nuovamente cliccando questa, questa casellina discesa eliminare l'intestazione e noi andiamo a creare una barra fatta apposta per noi in cui metteremo tutte le macro si fa tasto destro sopra una barra e poi si fa personalizza barra degli strumenti vedete che qui c'è la lista delle barre degli strumenti questa è la standard poi ce ne sono eh, tantissime ovviamente non tutte vengono visualizzate c'è cioè questo più verde noi lo clicchiamo e creiamo una nuova barra cioè sarebbe la terza barra degli strumenti e la chiamiamo barra degli strumenti e scriviamo un macro in maiuscolo vedete è stata creata questa barra la barra ovviamente è vuota che pulsanti ci metti noi non ci mettiamo i comandi dobbiamo cliccare questa freccina e andiamo a metterci le macro vedete che chiaramente il settore dei comandi in questa casella di cesa è separato da questa linea dal settore macro scegliamo macro e se noi andiamo vedete all'interno abbiamo sempre sempre la stessa struttura di prima vedete all'interno delle macro personali ci sono quelle che abbiamo creato, no? le tre macro, indirizzo 1, 2, 3, allora che cosa facciamo? Selezioniamo il primo oggetto e facciamo la freccia destra, cioè la stiamo inserendo all'interno della barra degli strumenti macro, quella creata da noi, il secondo oggetto e il terzo oggetto e facciamo ok. Allora, dove è andata a finire questa barra? Siccome non c'entrava, adesso noi andiamo a vedere, dobbiamo trovarla. E vedete che è andata a finire qua vedete sono queste freccine qua, non c'entra adesso è andata a finire qui qui non ce la fa prendere con la mano proviamoci la prendiamo con la manina la trasciniamo ed ecco che abbiamo creato una nuova barra degli strumenti vedete con i tre pulsanti Allora che cosa fa il dipendente ha bisogno di scrivere per esempio una, una lettera con, per l'azienda numero 2 prende e clicca e vedete che viene fuori impariamo subito che il compilatore di macro eh, di OpenOffice di LibreOffice Open Libre fa un pochino di pasticci vedete che non la riesce ad allineare bene ma noi prendiamo l'immagine e fa così e poi andiamo a vedere in anteprima di stampa che è venuta fuori vedete? facciamo clic ed ecco, poi possiamo qui no? questa qui era la seconda, possiamo prendere eliminare l'intestazione ed ecco che il dipendente viene chiamato ad esempio dal manager e dice guarda mi devi fare una lettera per la nostra azienda la numero 1 nella mia barra, clicco ed ecco che viene fuori, devo fare soltanto così, vedete questa era la Linux specialist con il pinguino bianco, vado a fare l'anteprima ed ecco che è venuta fuori. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato tre macro e l'abbiamo collegata a tre pulsanti e l'abbiamo messa in una barra degli strumenti nuovi. Poi se uno vuole verificare che cos'è una macro, che è una routine, una subroutine scritta in basic, è sufficiente andare in strumenti, menu macro e poi modifica. Vedete che viene fuori questo. Queste sono le nostre macro. Se noi clicchiamo, per esempio, no? nel modulo 1, vedete le tre, le tre macro, la doppio clicchiamo. Ed ecco questo è il basic. Questo è il codice che crea. Vedete, eh, vedete sceglie text via dei gigli. Text Milano. Praticamente, che cosa ha fatto? Ha compilato un codice in basic. Vedete, center, co seguendo tutte le nostre azioni ed ecco che vengono create queste tre macro Allora facciamo vedere quello che abbiamo fatto per creare una macro si va nel menu strumenti opzioni macro, regista macro si fa quello che si deve fare si interrompe la macro poi per collegare una macro ad un pulsante ad una bua, nuova barra abbiamo fatto il tasto destro, personalizza la barra degli strumenti praticamente qui abbiamo creato il più con il più una nuova barra degli strumenti e l'abbiamo chiamata vediamo se la ritroviamo in ordine alfabetico ecco, barra degli strumenti macro vedete questa è la nuova e qui nei comandi abbiamo saltato il settore comandi siamo andati nel settore macro per trovare le nostre se noi dopo clicchiamo le troviamo le abbiamo selezionate e le abbiamo inserite all'interno della barra degli strumenti macro con queste freccettine ovviamente possono essere inserite e vedete disinserite escono io posso ricliccarle e reinserirla dopo quello che abbiamo fatto l'abbiamo trovata qui e con la manina abbiamo spostato questa barra qui quindi abbiamo creato delle macro per consentire delle intestazioni automatiche abbiamo creato i pulsanti e l'abbiamo inserita in una nuova barra degli strumenti personalizzata per l'utente. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, speriamo vi sia stato utile al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.